Quali sono le novità per i comuni per il nuovo censimento? Allora noi abbiamo approvato proprio giovedì scorso eh, la delibera che istituisce l'ufficio di Istat eh, per il nuovo censimento. Eh, bah, la, la prima cosa che mi dicono i tecnici e quindi chi si è occupato di Istat in questi anni è eh, che sono, si sono alleggeriti gli addepimenti che i comuni devono fare, quindi gli adempimenti restano, ma le procedure sono molto alleggerite, i comuni sono molto contenti di questo e soprattutto la struttura tecnica. Eh, L'altra cosa interessante e innovativa eh, è finalmente l'adesione almeno del comune di Bergamo a NPR, a NPR è la, eh, questo grande database che conserva tutti i dati della popolazione residente, noi abbiamo aderito proprio venerdì, eh, con una cerimonia in cui era presente anche il commissario Piacentini e eh, chiaramente non dovremo più inoltrare a Istat nei prossimi mesi eh, le anagrafiche, e i cambiamenti delle anagrafiche dei nostri eh, cittadini, questo ci garantirà e garantirà a Istat una performance migliore rispetto al reperimento delle informazioni e dei dati dei nostri cittadini cittadini e residenti perché il cervellone è unico e anche Istat potrà andare ad attingere ai vari cambi di residenza e alle varie modificazioni che ci sono in corso.